Non lo prendo. No, no, no. Al fucile a pompa, al fucile a pompa. Bene. Bene, adesso ho mosso, vabbè. Se vinci questo scontro torni in prima linea, se perdi è finita. Tocca a te, soldato! Ho quello stro. Ah, ah. Ti sei fatto valere, preparati a rientrare in azione. Cioè, guarda, se ti ha fatto. il muro non ci voglio. Ah. <susurra> <susurra> Vai io sono io non dico, sono un po' scappato. No, ho no, tante armature. Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! Facco! suicidio un po'. Facco! Facco! Facco! Facco! Facco!